Sto leggendo questo bellissimo libro che spiega come migliorare i propri comportamenti atletici ma ho visto nei giorni scorsi Cristina Guzzi, la nostra fisioterapista, che mi ha spiegato che comunque molti podisti amatori hanno problemi di hamstring che sono fondamentalmente dei tendini tra cui bicipiti femorali. Sentiamo come, nel caso in cui avesse dei problemi per questi tendini, affrontare i problemi stessi con degli esercizi specifici poi nella parte finale del video vi raccontiamo invece cosa fare nel caso in cui questo problema diventasse cronico e in effetti come affrontarlo al meglio problema che si è verificato anche con Cristina se potete leggete questo libro perché vi porterà ad un altro livello ma fatelo solamente se vi farà piacere io nel frattempo vado a bermi un coffee voi stay strong keep running ci vediamo alla prossima Ciao a tutti, ciao Massi, grazie per essere qui quest'oggi. Eh, vi parlerò di una patologia molto frequente fra i runners, della teninopatia prossimale dei muscoli posteriori della coscia. I muscoli posteriori della coscia, detti anche ischiocrurali o in termini più attuali hamstring, sono fondamentalmente tre muscoli. Il bicipite femorale, il semitendinoso e il semimembranoso. Originano dalla tuberosità ischiatica, che è una, un osso nella parte posteriore del bacino, e eh, si inseriscono posteriormente al ginocchio. Ora vi proporrò una serie di esercizi. Questi esercizi possono essere fatti in maniera autonoma a casa. Per comodità, le ho differenziati eh, ci saranno degli esercizi fatti con la fitball esercizi fatti con eh, gli elastici ed esercizi invece da effettuarsi a corpo libero ultimo elemento che ho introdotto e che consiglio è l'utilizzo del eh, foam roller rilasciamento miofasciale con foam roller utilizzando il foam roller avremo un rilasciamento miofasciale in autonomia, che servirà a ridurre la pressione sulla fascia fibrosa del tessuto connettivo. Sfruttando il nostro peso corporeo, posizioniamo il foam roller sulla parte posteriore della coscia e rulliamoci sopra per fare pressione su muscoli e fascia. Può essere utilizzata anche una pallina dura non utilizziamo il foam roller su cuti con abrasione o ustioni o in fase infiammatoria acuta esercizi con la palla crunch inverso con la palla sdraiati sulla colonna braccia aderenti al corpo e talloni sulla palla con movimenti controllati e l'aiuto delle gambe avvicina la palla ai fianchi si consigliano tre serie ciascuna da 8 ripetizioni e con un recupero di 2 minuti fra le serie sollevamento del bacino sulla palla siediti a terra e appoggia la parte superiore della colonna sulla palla piedi ben appoggiati a terra, braccia ben distese alza i fianchi il più possibile davanti a te fino a creare una linea orizzontale con ginocchio e spalle consigliate 3 serie ciascuna da 6 ripetizioni con 2 minuti di recupero tra le serie. Esercizi a corpo libero. Ponte per ghischio e crurali. Questo esercizio è una variante del classico ponte per i glutei, in quanto i talloni sono più lontani e soprattutto i piedi in appoggio a martello. Supini. Braccia lungo il corpo, gambe flesse spingi con talloni a terra solleva i glutei fino alla completa estensione dell'anca può essere effettuato con un peso da porre sull'addome così da aggiungere una maggiore resistenza consigliate tre serie da 20 ripetizioni con un recupero di 2 minuti durante le ripetizioni il bacino non si deve appoggiare ponte su una gamba sola supino braccia lungo i fianchi una gamba piegata L'altra gamba si alzerà fino a quando sarà parallela all'altra coscia. Alza il bacino creando una linea che parte dalle spalle e arriva al tallone della gamba estesa. Consigliate due serie per gamba da 10 ripetizioni con un recupero di un minuto. Ponte a gambe estese. In questo esercizio avremo le gambe estese e i talloni appoggiati ad un supporto come una panca, una sedia, un divano e dovremmo sollevare il bacino tenendo le ginocchia estese. Mantenendo la colonna dritta, contrarre i glutei e mantenere la posizione finale per qualche secondo. Per aumentare il lavoro sul bicipite femorale consiglio di portare i piedi verso l'esterno e ruotare esternamente le gambe. Previste 10 ripetizioni, 2 serie e recupero un minuto tra le serie. Ponte a gambe estese su una gamba, come l'esercizio precedente ma con una gamba sollevata a ginocchio flesso. L'esercizio deve essere preciso in quanto è impegnativo, per, perciò consiglio di farlo nel momento in cui già si padroneggia con l'esercizio precedente. Si consigliano due serie da 10 ripetizioni e recupero di un minuto. Piegamento delle ginocchia su uno straccio. Prendi uno straccio o un asciugamano per scivolare meglio sul pavimento. Supino. mani appoggiate a terra. Piega le ginocchia e appoggia entrambi i talloni allo straccio. Avvicina i talloni al corpo e solleva il bacino. Da questa posizione iniziale e mantenendo il bacino sollevato, allontana i talloni fino ad un punto limite. Mantieni la posizione per un paio di secondi e ritorna alla posizione iniziale. Ripeti per 12 volte consecutive. Esercizi con gli elastici. In questo caso potranno essere utilizzati elastici sia corti che il classico eh, terra band. Piegamento del ginocchio da prono, prono, elastico meglio quello corto attorno ad entrambe le gambe, circa 20 cm al di sopra della caviglia, mani appoggiate a terra all'altezza del petto, piega il ginocchio di una gamba avvicinando il tallone al gluteo, mantenendo l'altra gamba estesa appoggiata a terra. L'esercizio verrà eseguito alternativamente con entrambe le gambe consigliate due serie da 10 ripetizioni con un minuto di recupero per gamba. Flesso estensione da supini. Avvolgi un elastico doppio intorno al piede. Sdraiati mantenendo la gamba senza elastico ben tesa, meglio se appoggiata ad una parete o un divano. Piega ed estendi la gamba tenendo l'elastico con entrambe le mani, e aumentando progressivamente la resistenza consigliato 5 ripetizioni per 3 serie con due minuti di recupero la tendinopatia eh, prossimale degli hamstring è una patologia degenerativa che è data eh, da sovraccarico meccanico del tendine di questi muscoli si riscontra soprattutto tra i podisti amatoriali che fanno distanze medio lunghe e soprattutto eh, negli amanti del trail la fascia più colpita è compresa tra i 29 e i 40 anni un carico eccessivo sul tendine talvolta può essere poco percepito è sufficiente eh, fare una corsa sensibilmente più lunga, aumentare il ritmo e la velocità o eh, semplicemente fare qualche salita in più e eh, questi tendini si infiammano, di conseguenza eh, avremo un sovraccarico che eh, porterà innanzitutto dolore e eh, limitazione funzionale. Purtroppo il tendine non è sempre in grado di supportare il carico eh, che viene richiesto nello specifico la tendinopatia prossimale degli hamstring è una tendinopatia da compressione. Il tendine, soprattutto le fibre più profonde, vengono compresse a livello della tuberosità ischiatica, quindi procurando dolore e tensione in tutta quest'area che corrisponde all'incirca alla piega glutea. Il dolore può essere associato a questa sensazione di rigidità nella parte posteriore della coscia viene accentuato nel momento in cui stiamo seduti soprattutto su superfici rigide diversamente il dolore si attenua o eh, addirittura non è presente quando eh, stiamo in piedi oppure quando camminiamo mh, ad eccezione del cammino in salita in casi avanzati la tendinopatia del nei muscoli posteriori della coscia può dare eh, dei sintomi particolari, quali la compressione sul nervo sciatico con eh, conseguenze eh, che eh, possono andare dal dolore eh, riferito nella regione glutea a debolezza che può arrivare fino al piede. Proprio per questo motivo è eh, importante fare una diagnosi accurata in quanto spesso questa patologia viene confusa per esempio con la sindrome del piriforme in quanto i segni clinici di compressione sul nervo sciatico sono più o meno gli stessi così come quelli di una lombosciatalgia soprattutto in fase acuta all'esame clinico si potrà notare una debolezza dei muscoli posteriori della gamba oltre a dolore una parte particolarmente eh, dura che corrisponde alla parte fibrotica del, del tendine a livello prossimale. Dal punto di vista strumentale, ecografia e risonanza magnetica eh, risultano gli strumenti più appropriati per fare una diagnosi, come ad esempio eh, riuscire a eh, considerare se c'è una riduzione dello spazio tra eh, la parte ischiatica e eh, il tendine e quindi evidenziare un'eventuale compressione sullo stesso. Per questa patologia il trattamento è puramente conservativo. All'inizio bisognerà fare attenzione e ridurre lo stress sul tendine, quindi eh, ridurre i carichi di lavoro sullo stesso eh, effettuando per esempio un rinforzo muscolare mh, piuttosto leggero, a bassa intensità, eh, introducendo esercizi isometrici per la muscolatura posteriore degli hamstring e eh, evitare mh, situazioni che possano eh, generare ulterior, ulteriore dolore. In questa fase inoltre eh, io consiglio di evitare gli esercizi di stretching che potrebbero ulteriormente eh, creare un'infiammazione in, in una situazione in cui già lo stato infiammatorio è presente. Superata la fase acuta Verranno introdotti in maniera graduale e progressiva esercizi eh, di rinforzo muscolare, quindi non solo isometrica. Purtroppo la terapia manuale da sola non è in grado di risolvere questo problema perché per, ehm, può eliminare e ridurre il dolore, ma eh, non può andare ad allenare il tendine a supportare lo, eh, il carico. È proprio per questo motivo che è fondamentale integrare il lavoro del fisioterapista con esercizi che possiamo eseguire eh, anche autonomamente a casa in maniera continua per poter ritornare a, uh, ad, a sopportare anche sollecitazioni importanti sui muscoli stessi. Per quel che riguarda uh, cure farmacologiche con fans, mh, non risultano essere efficaci per questo tipo di patologia. Può essere utile invece uh, infiltrazioni eco guidate, soprattutto se c'è uh, una uh, sofferenza a livello del nervo sciatico, quindi a livello del gluteo e solo nei casi più gravi possiamo arrivare alla decompressione endoscopica. È importante eh, reintrodurre in maniera progressiva un carico di lavoro eh, e di rinforzo per fare in modo che il tendine si possa riabituare al, al carico stesso. È necessario che l'esercizio venga fatto in maniera progressiva e graduale e nel momento in cui si sente dolore bisogna fermarsi. Sono contenta di aver fatto questo video perché questo problema è un problema che io ho attualmente e che sto cercando di risolvere. Consiglio a tutti voi di fare esercizio e soprattutto di fare diagnosi accurata. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima!